Assemblato in gran parte, nella sua grande maggioranza dell'opera di materie prime abruzzesi, la ceramica o di tradizione di fattezza abruzzese, la ceramica, la pietra della maiella, il nostro ferro battuto è un'opera che ci sarà donato dall'entremossa artigianato artistico abruzzese di Guardia Grele che ringrazio e che simboleggia anche con questa forma ascendente la rinascita quindi è evidentemente un'opera dedicata all'Aquila, al ricordo delle vittime che ci sono state, ma con un sentimento di speranza sulla ripartenza, sulla ricostruzione. L'Aquila oggi è una città vivace, in piena, in piena attività. Eh, crediamo di aver dato una localizzazione idonea, eh, prestigiosa. E in questo giardino, che è il punto che collega gli uffici del Consiglio regionale alla sala consigliare, quindi tutti passano qui o si fermano qui, quindi voglio ringraziare chi ci ha donato l'opera, tutti gli artisti che ci hanno lavorato e sono contento che oggi l'abbiamo inaugurata.